Allora, dopo, dopo la parentesi della, della lezione scorsa in cui abbiamo fatto un, un approfondimento sulle scale di misura che ci servivano no, per capire quali operazioni, di, essenzialmente statistiche di aggregazione dei dati fossero possibili in funzione del tipo di misura, torniamo al nostro, al nostro problema dei sistemi informativi a livello eh, di management. Ehm, provando a vedere uno dei possibili metodi per definire degli indicatori eh, di, di monitoraggio dei processi, eh, questi cosiddetti KPI, KPI, Key Process Indicator, indicatori chiave relativi a un processo, di processo. Eh, quindi questo si cava bene nell'approccio nella, nell progettuale no, che abbiamo impostato nel corso in cui Uh, abbiamo descritto il sistema informativo descrivendo i processi che vengono gestiti dal, dal, dal sistema informativo, come il TT diagram ad esempio, eh, e poi abbiamo analizzato i processi da un, da un lato verso il piano operativo, quindi come questi processi si trasformano poi in eh, casi d'uso e poi in videati, eh, in essenzialmente interazione con l'utente. Adesso ripartiamo dai processi e ci chiediamo invece, dal punto di vista del controllo di questi processi, che cosa possiamo fare. E il processo noi lo vediamo come qualche cosa, un anello in una catena no? che, che eroga un servizio e di fatto questo anello è fatto di eh, alcune attività che possono eh, scavalcare varie barriere organizzative, quindi non è detto che il processo sia all'interno di unità organizzativa, potrebbe essere intergruppo, eh, inter interunità o addirittura interorganizzazione interaziendale che ha come obiettivo finale quello di produrre un certo output un prodotto, un servizio, un'informazione quello che è e noi ci concentriamo chiaramente su quello che è il ritorno cioè quali sono i metodi per andare a osservare l'output prodotto a fronte di una certa richiesta tenendo conto del processo che la gestisce. Eh, nel nostro framework ricordiamoci che abbiamo un obiettivo da perseguire e quindi questo processo dovrebbe lavorare al meglio per arrivare a quell'obiettivo. E quindi cerchiamo di andare a osservare l'obiettivo con degli indicatori che siano il più possibile mirati rispetto a chiederci come sta contribuendo questo processo a raggiungere l'obiettivo che gli abbiamo dato, sta lavorando bene, dove sta lavorando bene, dove sta lavorando meno bene, poi perché ce lo chiediamo dopo, nel senso che se lo chiede diciamo l'analista umano. Ma eh, il sistema informativo il manageriale può eh, già calcolare una serie di indicatori, e qui c'è questa sigletta Smart che eh, ci dice che caratteristiche devono avere questi indicatori. Eh, devono essere più possibili specifici, cioè non vado a misurare una quantità generica, da cui poi non riesco a, a capire se è un suo aumento, una sua diminuzione un suo valore buono o meno buono è attribuibile da quel processo oppure un'altra attività non mi serve a nulla no, misurare qualche cosa è troppo vago sia misurabile quindi deve esserci un metodo operativo ed economico eh, per poterlo misurare cioè non posso pensare di acquisire delle informazioni su che cosa state pensando che colore state pensando eh, e che so, io posso chiederlo sperando che rispondiate giusto ma poi richiede una quantità di tempo che lo rende non più economicamente fattibile no? e quindi c'è un discorso che sia raggiungibile che ossia, sia, sia ottenibile in, in questa misura no? in modo possibilmente automatizzato o semplice ehm, sia pertinente che in realtà con una ripetizione di rispetto specifico però per far la sigla bene eh, siamo dovuti inventare questo e l'ultimo punto, timely, cioè che arrivi in tempo cioè, un indicatore che ti dica un'informazione molto precisa, molto pertinente, eh, molto importante, ma che ti arrivi un anno dopo, non serve più a niente. Perché tu nel frattempo il processo che, sta, che hai misurato, nel frattempo, nel frattempo è già cambiato. O hai cambiato il processo, hai cambiato il suo contesto, e quindi se questa informazione non ti arriva in tempo, non serve più. O, per, o perlomeno non sta più descrivendo la realtà in cui vivi, e quindi rischi di prendere delle decisioni, delle azioni correttive che non sono quelle corrette. Quindi anche il tempo no, entro il quale eh, bisogna avere queste informazioni. Questo eh, si tende ad avere il più possibile, al giorno d'oggi, queste informazioni a raccogliere in tempo reale e non demandare a campagne di indagini o cose che richiedono comunque magari tra sei mesi per poter essere portate a termine, quando in realtà poi sia l'evoluzione del mercato che l'evoluzione del prodotto sono molto più rapide. vabbè Vediamo un po' qual è il modo in no? cui possiamo costruire degli indicatori che abbiano sperabilmente queste caratteristiche. Allora, andiamo a decomporre il nostro processo. Il nostro processo ha una parte di input che ha delle richieste, una serie di attività interne che noi conosciamo conoscendo cioè la l'ATD diagram e un output. Quindi noi potremmo andare a osservare il processo in tre modi diversi. Il modo più semplice e andare a osservare l'uscita. Cioè qualunque cosa ci sia dentro, non lo so, vado a vedere che cosa produce i prodotti, i servizi che vengono erogati e valuto la bontà, attraverso certe misure, dei prodotti o dei servizi erogati. Non mi importa se questi prodotti vengono fatti bene, vengono, scusate, vengono fatti in fretta, vengono fatti con, una, con una, un impegno di persona di 10, in modo automatizzato, in modo manuale. Io guardo il prodotto e mi chiedo se questo, questa chiave è fatta bene. La misuro, la peso, la controllo, eccetera. Non, mi, non vado a osservare o a pretendere di conoscere il processo che ha portato alla produzione di questo oggetto ovviamente è sottinteso che la qualità del prodotto finito eh, dipenda non anche dal processo costruttivo però dentro il processo ci possono essere delle scelte di trade off che magari non mi interessa valutare, quindi ho una serie di indicatori non tutti, una fetta che dipendono solo dalla caratteristica del prodotto o del servizio erogato poi posso andare, che sono magari quelle che interessano di più o agli utenti del servizio, o del prodotto. Io compro te un servizio, se poi se tu, se poi tu vai, stai, ci stai andando in perdita perché lo stai gestendo male, non è un problema mio, l'importante è che il servizio funzioni bene. Poi ho degli indicatori con di servizio che invece vanno a confrontare, vedono il processo ancora con una scatola nera, quindi senza andare a vedere dentro il processo che cosa fa, e lavorano confrontando un output con un input. A fronte di una certa richiesta, che cosa è il prodotto? Quanto è il prodotto? Quanto in fretta è il prodotto? Quindi, vedi, un processo come un'entità reattiva che riceve certe richieste e, a fronte delle richieste, produce prodotto, servizio, il suo output e vai a confrontare l'auto più prodotto rispetto alla richiesta che hai ricevuto secondo varie dimensioni e ti ho ordinato 10 caramelle e me ne hai fatte 9 è un problema ti ho ordinato 10 caramelle e me le hai consegnate un mese dopo è un problema ti ho ordinato 10 caramelle che costavano 2 euro adesso mi stai chiedendo 3 euro le caramelle sono buone eccetera ma non fa tempo che ne ho ma qui ci sono una serie di eh, attese aspettative che chi richiede il servizio ha nel momento in cui lo richiede e bisogna vedere se queste aspettative nel tempo, nel costo, nella quantità, nella modalità, eccetera, sono soddisfatte dall'output del processo. Questi li chiameremo indicatori di servizio. Il servizio è uguale a confronto l'output con l'output. E poi tanto tipo di indicatori invece vanno a vedere dentro il processo. E si chiedono, va bene, tu hai fatto dei prodotti di qualità, li hai fatti co conformi al servizio che ti è stato richiesto, ma quanto ti sono costati? Per ottenere questo risultato, cosa hai dovuto spendere in termini di risorse economiche, risorse umane, materiali, tempo, materie prime, eh, energia, eccetera, eccetera? Allora questi sono requisiti di eh, indicatori di efficienza che a parità di risultato, il risultato abbiamo già valutato per sé e in confronto all'input, quindi la valutazione del risultato c'è già, ma quindi dato quel risultato quali sono le energie che ho speso per poterci arrivare. E questa grossa famiglia no, prende il nome appunto di indicatori di efficienza. qui noi ragioneremo su queste tre grosse famiglie di indicatori, qualità, servizio ed efficienza, tanto per darci un pochino di ordine essenzialmente nel... A ragionare, no? E eh, questo disegno espande un pochino questi tre concetti di qualità, servizio e efficienza aggiungendo un quarto che ho messo qua sulla sinistra, i cosiddetti KPI generali. Questi indicatori generali non sono dei veri indicatori del processo, ma sono indicatori di quantità, di contesto del processo stesso cioè quantità esterna al processo per dire una, la prima input volume indicatore che mi di, che definisca il volume di ingresso a un processo cioè quante richieste questo processo riceve no? se il mio processo è l'ordinazione di una matita quante richieste di matite ho allora voi capite che se ho più richieste sono più contento se devo gestire quel processo ma il numero di richieste che ricevo non dipende da quanto bene io faccio le matite almeno non in prima istanza quindi sapere che quell'indicatore sta andando male, cioè sto ricevendo magari meno richieste di matite di quanto mi aspettavo non può dare la colpa, non può incolpare non posso attribuire le responsabilità al processo di produzione delle matite sarà qualche processo a monte che ne so, il marketing la pubblicità o fa sapere che fa sì che le domande siano diminuite okay? um, quindi questi indicatori non dipendono direttamente da come il processo lavora che arrivi direttamente tutto è collegato a tutto no? però questo dipende un grado per volta a un primo livello di, di approssimazione non dipendono così come il volume di output, cioè quante matite ho prodotto certo che dipende dal, progetto, dal processo però se tutto va bene è uguale al volume di ingresso cioè è esattamente uguale a quante, quante me le hanno richieste non lo posso scegliere io non lo posso cambiare modificando il processo cioè il processo deve erogare questo quel volume di output. quindi questi sono tutti indicatori fasulli nel senso che io li mi posso misurare ma non mi dico il numero di specifico sul processo mi dicono qualcosa sul contesto in cui il processo sta lavorando risorse umane sarebbe bello poter dire ho bisogno di una persona in più e da domani ci sarà nella maggior parte dei casi le risorse umane sono un vincolo queste sono le persone con cui io ho, di cui ho disponibilità e con queste devo fare quindi quella è una misura esterna al processo. È una risorsa che viene fornita al processo, ma su cui il processo stesso non ha, non ha diritto di parola. Sarà l'ufficio del risorse Umane che poi invece magari viene coinvolto per andare a modificare. Ma per, per il momento, oggi, domani mattina non sono io a decidere quante risorse umane ho, ho a disposizione, quante risorse materiali, macchine, locali, attrezzature ho a disposizione e così via. Quindi, un processo lavora in un contesto in cui viene alimentato no, da degli input e alimentato da delle risorse queste la misura di questi input e di queste risorse non, è, non può essere indicatore di quanto bene il processo lavori mettendo a frutto tale risorse questo lo dobbiamo andare a vedere sul lato destro della figura. allora perché parliamo di questi indicatori? perché in realtà questi indicatori possono essere molto spesso sono un valore di riferimento per poter definire gli indicatori veri e propri sulla destra. Cioè se sulla destra parlerò di produttività, che è una parola che compare lì in alto a destra da quelle parti, la produttività la definiremo come unità di prodotto o di servizio erogato rispetto alle risorse umane disponibili e impiegate. Allora, una frazione che ha denominatore ha sono mani disponibili o quelle impiegate e allora devo averlo questo dato quindi devo misurare quel dato anche se il dato da solo non mi dice nulla a proposito del progetto ma mi può aiutare a capire altri indicatori di progetto o a costruire attraverso delle misure indirette altri indicatori di progetto di processo ok? Quindi, quelli che ci interessano sono sulla destra, e in realtà per costruire alcuni di questi avremo bisogno anche della conoscenza degli indicatori generali. E allora a questo punto dovremo misurare anche questi, anche se essi da soli non ci dicono, non ci danno informazioni. Nota tecnica: all'esame, quando vi chiediamo di esprimere tre KPI per un determinato processo, contano solo quelli di destra, ok? Quelli generali si riservano, li dovete definire, ma non contano nei tre perché sono, devono essere specifici rispetto al processo. Allora, proviamo a vedere, provando ad approcciarlo in modo diciamo un po' generale, con un generico processo, quali sono questi tipi di, di indicatori che si possono definire. Poi in realtà ogni processo ha i suoi, è specifico, no? la, la prima S di smart, volevo proprio dire, deve essere specifico a un certo processo. Però complessivamente ci sono, diciamo, quelle delle famiglie. Eh, vabbè, questa slide qua ci fa solo un esempio ma qualche esempio semplice dei KPI generali relativi a cinque tipi diversi di processi protezione alberghiera, manutenzione di un ascensore vendita in un supermercato vendita di un libro online e eh, gestione di una burocratica della richiesta di una licenza Perfetto potete guardarle con, con più calma, eh, la, la cosa importante è da capire che la declinazione di volume di risorse cambia a fondo del processo, se sto vendendo prodotti, allora le risorse materiali sono le tipiche risorse di magazzino, se sto vendendo Roba online, le risorse sono magari le risorse di vendita, che sono dei software oppure delle agenzie che gestiscono queste operazioni. Quindi dobbiamo essere flessibili nell'interpretazione di queste categorie. Cioè, questo è un framework, che non ci dà le formulette, è un framework concettuale che ci aiuta a ragionare a come decomporre i vari modi in cui vedere un processo per andare a estrarre l'informazione che ci serve. Okay? E poi siamo noi che dobbiamo riuscire a declinarlo a seconda del della verticalizzazione del tipo di, di, di, di attività che quel processo sta compiendo ok, vediamo le tre categorie che ci interessano, efficienza l'efficienza è una misura interna al processo che va a valutare in un certo senso le risorse impiegate per ottenere un certo risultato come definizione vaga vaga, vaga generale dopodiché eh, quali sono queste risorse e qual è questo risultato a seconda di come le definisco ottengo vari indicatori di efficienza ad esempio più semplice è il costo unitario. il costo totale diviso il volume di ingresso o il volume di uscita due indicatori diversi, se non si perde niente per strada, il volume d'ingresso e il volume d'uscita dovrebbe essere uguali. Per lui magari è più sopra la produzione, e per fare stoccaggio, e quindi magari questi numeri sono diversi. E questo mi dà il costo di che cosa? Delle materie prime, ad esempio, o dell'affitto di un locale, oppure eh, della benzina del trasporto, non lo so, dipende da che cosa voglio misurare. Riferito al volumi in uscita o in ingresso al, al, al processo. Quindi, di nuovo, questo non è ancora un indicatore, è una, una famiglia di indicatori che si ottengono raffrontando un costo legato allo svolgimento del processo rispetto a un volume che questo processo gestisce. No, costo su volume alla fine va dalla famiglia dei costi unitari. Costi unitari di che cosa? costo del, del, del carburante per oggetto venduto. Questo potrebbe essere un indicatore di costo unitario per un processo di logistica, ad esempio. Produttività è un po' il contrario, nel senso che vedete che i volumi di ingresso e i volumi di uscita sono a questo punto a numeratore, quindi quanto prodotto riferito alle risorse che ho a disposizione anche qua la produttività è una categoria generale al numeratore vabbè, ci sarà il volume tendenzialmente di uscita cioè ciò che ho prodotto, ciò che il, servizio, il, prodotto eh, il processo ha erogato sotto forma di prodotto o di servizio riferito alle risorse che quel processo ha impiegato risorse quindi in generale potrebbero essere anche lì, risorse umane quindi vado a vedere volume prodotto per persona, avete svolto 100 pratiche, siete in 3 persone bravi, siete in 12 persone meno bravi a parità di 100 pratiche eh, svolte, erogate. Quindi in questo modo vai a vedere la, la produttività, del per, del, non la produttività del personale, ma la produttività del processo perché poi magari quel processo impiega tante persone e ha un volume di uscita basso perché è mal, è mal organizzato non è detto che siano le singole persone che non lavorano bene quindi non stiamo misurando la persona eh? stiamo misurando il processo che impiega certe risorse e dall'altra parte con un benchmark mi, mi accorgo che qualcun altro a parità di risorse eroga di più o a parità di erogazione impiega meno risorse vuol dire che lavora meglio ehm mm? um. Risorse materiali, quindi risorse materiali possono essere risorse materiali fisse, macchinari, locali, spazi, o risorse diciamo così consumabili, quindi eh, materie prime, carburanti, energia, eccetera, eccetera. E quindi ho questi indicatori che dicono: Ma riesco eh, con tre macchine di stampaggio riesco a produrre mille pezzi al giorno. La produttività non della macchina, di nuovo è cioè del processo che rispetto alla macchina. Poi non è detto che se una produttività bassa aggiungendo una macchina la produttività possa aumentare, perché magari quello di bottiglia è altrove. Quindi ricordiamoci sempre che stiamo, con ciò che stiamo misurando è sempre il processo per misurare il processo andiamo a misurare alcuni suoi elementi e quindi ogni volta andiamo a confrontare i pezzettini, solo il quadro di insieme che ci potrà dire chi è il fattore limitato ad esempio in, una, in un processo un'altra risorsa è il tempo che è la risorsa più difficile di tutte no? perché non è che ne posso comprare di più e quindi il volume al mese, al giorno, all'anno di produzione un tipo di produttività che prescinde dalle risorse in questo caso la risorsa umana e la risorsa materiale va vale a solamente la produttività assoluta nel tempo. Quindi sono misure diverse, secondo me quello che vogliamo vedere, no? Ricadono tutte in questa categoria. Utilizzo, ecco, l'utilizzo è un altro indicatore di efficienza relativo alle risorse. Per una determinata risorsa, e di nuovo queste risorse possono essere umane, materiali o, o il tempo, quanto è utilizzata questa risorsa? Io ho 5 persone, quanto sono utilizzate in questo processo? Al 20%, perché l'80% del loro tempo o fanno altro o non fanno niente. Non stiamo misurando se la persona sta lavorando o meno nelle ore, perché magari la stessa risorsa è condivisa tra più processi. Quindi, io voglio capire quanto questa risorsa sia utilizzata in questo processo, in questo specifico processo. Di queste tre macchine operatrici, quanto stanno lavorando a 100% tutte e tre per questo processo? O alcune di queste stanno lavorando in parte anche per altri processi? Oppure alcuni di questi, in alcuni orari della giornata, sono ferme? Allora, se io ho un'utilizzazione che è inferiore al 100%, posso pensare se mi serve di aumentarla in qualche modo. Se sono vicino, pari o, o vicino al 100%, comincio ad andare in crisi perché vuol dire che non ho più margine no, per assorbire eventuali carichi, sovraccarichi o errori. Per vuol dire che le mie risorse sono tutte calcolate al limite, e vuol dire che non c'è più spazio di manovra per, per compensazione. No? Anche il tempo è una risorsa il tempo è usato tutto al 100% o ci sono delle, delle archi temporali che sono ancora liberi per poter passo sul un lavoro anche di notte chiaramente questo è un problema di risorse ma quello è un altro piano, dobbiamo andare a vedere anche quell'altro ma qui ci aiuta a decomporre i vari elementi poi ovviamente toccare elemento è eh, applicazione anche sugli altri però li misuriamo uno per volta vogliamo riuscire a definire delle, delle misure indipendenti indipendenti l'uno dall'altro, no? che ciascuna abbia un significato quindi qui vedete che stiamo andando a ficcare il naso dentro il processo non, vediamo che il processo fa cose, non ci interessa perché, non ci interessa neanche tanto cosa sta facendo però stiamo andando a vedere cosa impiega quali risorse mette a disposizione, chiaramente non mi serve di darlo, di dare un valore assoluto no? eh, abbiamo lavorato 12.000 ore sì quanti eravate, quante cose avete fatto, quel numero di 12.000 non è niente da solo. Infatti questi indicatori sono quasi tutti, almeno qua finora, sono tutti sotto forma di rapporto. rapporto tra due quantità, tra un output e un input, o tra un input e un output, dipende quello che vogliamo vedere. Vabbè, ah, allora, qui ci sono alcuni, alcuni esempi di come si declinano queste cose a seconda delle del numeratore e del denominatore ah, quindi il tempo necessario a produrre una certa uscita, quindi il tempo di lavorazione eh, il tempo per il, per il quale cioè il tempo che devo impiegare per erogare un determinato servizio la capacità disponibile della macchina questo cerca un po' di, di elencare un po' di casistiche. Andiamo avanti sull'esercizio, facciamo un po' un esercizio dopo no, noi sì, insieme, quello sulle slide ve lo potete sgirciare, prendiamo poi qualche esempio nostro. Efficienza. Qualità. Qualità è se vogliamo l'opposto. Mentre nella eh, efficienza guardavamo all'interno del processo, ignorando o non interessandoci a quale fosse l'output del processo stesso poi facciamo il contrario guardiamo solo l'output esclusivamente l'output quindi a questo punto ci disinteressiamo dei volumi ci disinteressiamo dei tempi ci disinteressiamo delle risorse e ci concentriamo sul, sull'output sul prodotto o sul servizio erogato e ci chiediamo allora, qui è un prodotto o un servizio che esce dal sistema. No? La prima cosa che ci chiediamo è questo prodotto è conforme? Cioè, se ho prodotto una matita, questa davvero si comporta da matita, c'ha la mina dentro, cioè la gommino in punta, è un prodotto corretto, ha le dimensioni giuste, ha il peso giusto? è stato prodotto in scatolata, confezionata nel modo giusto, allora la conformità la definiamo rispetto alle caratteristiche nominali del prodotto o del servizio. Prendiamo il servizio, voi fate un abbonamento, insomma, telefonico, fisso o mobile e questo abbonamento un giorno, o due alla settimana non funziona. Allora questo è conforme o Magari nella vostra testa no, ma chissà che contratto avete firmato. Nel contratto ci sarà una clausola, cosiddetto Service Level Agreement, un accordo sul livello di servizio, che vi dice qual è la percentuale di tempo che contrattualmente è permesso all'operatore for eh, non fornirvi il, il servizio. Vi no, dirà che eh, su scala nazionale ogni anno il servizio è garantito per il 97% del tempo o qualcosa di questo genere. Allora, ci sono sempre dei livelli di riferimento, appunto, se pensiamo a un oggetto fisico, cioè peso, misure, qualità, robustezza, lucidatura, difetti, eccetera. Se pensiamo a un servizio, ci sono tutte delle condizioni appunto, di relazione al servizio. C'è cioè, quell'altro che diceva, eh, a noi telefonate, chiamate noi che noi rispondiamo sempre dentro tre squilli, no? Io non l'ho mai trovato, quello sarebbe quello di provare a server. No? E, e se rispondo dentro quattro, cosa fa? Tutti noi, no, noi nel senso di chi era un processo, dice che loro erogheranno con il massimo della qualità i prodotti perfetti, ma poi il mondo non è perfetto, c'è sempre una certa percentuale di prodotti difettosi di eh, servizi che non rispettano le promesse. Allora, uno, nessun contratto ti dirà mai 100% di precisione 100% di affidabilità mai perché chi firma una cosa di questo genere non a un bel un falsario eh, ma anche all'interno di un certo margine che ciascuno si prende eh, bisogna capire se, riamo, se riusciamo a rimanere all'interno di questo margine allora andiamo a vedere quali sono misurare quanti sono gli elementi non conformi rispetto al numero di elementi totali. il numero di elementi totali c'era un volume di output gli elementi non conformi non conformi per vari motivi, no? cioè, potremmo avere semplicemente il numero totale di non conformità, oppure le non conformità divise per ragione, per motivo, azione, per causa. E poi questa misura la possiamo prendere in vari momenti. No? Il momento peggiore è quando il cliente si lamenta che qualcosa non funziona. Eh... Il momento migliore sarebbe quando il cliente mi fa una richiesta di servizio e io mi rendo conto che questa richiesta o già non era conforme a lei, perché questa sta male, ha ma chiesto una cosa sbagliata, dal mio canale di vendita arrivano informazioni incoerenti, oppure so che quello non li potrò erogare, perché so già che al mio interno sono già sovraccarico, eccetera. Ma quindi non conformità io le potrei addirittura bloccare all'ingresso, se ho un filtro. Queste sono quelle che mi costano di meno, perché non le porto, non le risorse, non le porto dentro il processo e non creano un danno al cliente. Se invece io prendo un servizio, un, una richiesta, la eseguo, la erogo e poi non funziona, no, ho, ho, ho, ho, ho sostenuto un costo, perché ho dovuto a questo, ma in più ho un danno perché eh, il cliente si lamenta e dovrò probabilmente rimborsarlo oppure in qualche modo correggere l'anomalia. E poi ci sono i livelli intermedi in cui all'interno del processo posso avere dei controlli, cioè prima di mandare fuori, prima di attivare un servizio, prima di mandare fuori un, progetto, un prodotto, faccio dei controlli interni. Allora, in questo, questo è un livello intermedio, perché ancora dentro il processo, mi permette di valutare la mia difettosità potenziale e in qualche modo questa difettosità si trasforma solamente in un costo interno, perché ho fatto roba che non funziona, ma poi alla fine non la vendo cioè, se ne butto via tanti ma il cliente non se ne accorge quindi il livello di qualità potrebbe anche essere molto elevato ma io a livello di conformità eh, posso avere eh, magari elevate di e elevate non conformità interna purché riesca in una fase di testing a bloccarle prima che vadano sul mercato non sopravvivo tanto probabilmente se la vado davanti così però sono misure indipendenti a seconda dove lo vado a misurare Allora, la conformità, eh, faccio solo una nota perché quella la riprendiamo quando parliamo di servizio, è rispetto alla descrizione di un prodotto, okay? Se io faccio un prodotto solo, vabbè, quello è, se faccio 100 prodotti diversi, vado a vedere ogni, ogni prodotto, o ad ogni servizio, rispetto alla sua definizione, ai suoi requisiti, alla sua specifica. Mm? Mm. Questo frase la lasciamo in sospeso fino a quando parliamo di servizio. Poi, un'altra categoria di qualità, è l'affidabilità. L'affidabilità eh, dipende, a questo punto cambia molto, secondo che, che, siamo, che stiamo parlando di un prodotto o di un servizio. Perché stiamo parlando di un prodotto materiale, questo prodotto svolge la sua vita, vive la sua vita, nelle mani del nostro cliente. No, a caso no e quindi questo prodotto svolgerà la sua funzione per un certo, per un certo tempo dopodiché si guasterà, smetterà di funzionare o non funzionerà più perfettamente, questo è normale, no? non c'è nulla di eterno allora anche qui eh, io garantisco il mio prodotto per un certo tempo vuoi che sia la garanzia di legge di 12 o 24 mesi vuoi che sia la garanzia aggiuntiva, io ho 10 anni di garanzia metto un tempo entro cui garantisco che il prodotto funzionerà ancora in realtà lo garantisco in modo statistico perché io, a differenza delle conformità in cui quando ti ho il pezzo in mano vedo, quando ti un'auto vedo se manca una ruota okay? dire che io te lo vendo adesso e eh, tu non bucherai la ruota per altri tre, tre anni non te lo posso in realtà garantire non lo posso misurare io so che tu lo userai e a un certo punto questo oggetto smetterà di funzionare. Poi se smetti di funzionare e terminate la garanzia, i fuori. Economicamente direttamente, come cioè, ritorno economico diretto, poi può essere un danno di immagine e tutt'altro Se invece smetti di funzionare quando è ancora coperto della garanzia, sono danni miei perché devo sostituirtelo riparatelo a spese mie. E quindi eh, ha senso prendere delle misure che ti dicano.. Qual è ad esempio il tempo atteso prima che si verifichi un guasto? Quello detto medium time to fail. Questa è una misura che posso avere solamente dal campo, è una misura statistica che io posso migliorare cercando di misurare, migliorare forse la qualità dei miei prodotti. E quindi avere questa misura mi permette di capire se anche. Ovviamente, che tipo di garanzie dare, che tipo di prodotti vendere? Perché se io so che statisticamente si guasta dopo tre mesi, ti vuole la garanzia di un anno, eh, so già che in realtà devo raddoppiare i miei costi di perché ne sostituirò un certo numero. Um, MTTF, medium time to failure, si sente in giro molto di più la sigla MTBF, medium time between failures. Cioè il tempo in cui il sistema funziona tra un guasto e il successivo guasto. Questo ha senso definirlo nel caso in cui la tipologia di guasto siano riparabili. Le tipologie di guasto siano riparabili. Allora a questo punto si guasta qualcosa, lo mando in riparazione, poi lo riporto in servizio quando è stato riparato e poi tra un po' si opera qualche cos'altro e ricomincio da capo. Quindi prodotti che in caso di guasto diventano inservibili mi interessa solamente il tempo per arrivare al guasto basta poi dopo da volerlo prodotti che sono riparabili invece mi interessa il, il ciclo l'intervallo di tempo medio tra guasti consecutivi l'attenzione è che l'intervallo tra due guasti è fatto di un tempo per cui il sistema è in riparazione dal primo guasto che è qui chiamato time to repair più il tempo di esercizio in cui effettivamente a questo punto è stato riparato e è in normale funzionamento prima che arrivi il secondo guasto, o l'N più guasto. Allora, il rapporto tra il l MTTR e l'MTBF, cioè il tempo per riparare, e il tempo medio tra i guasti, mi dà un'indicazione, in realtà sarebbe il rovescio, 100% meno questo, questa, questa frazione, mi dà la disponibilità del prodotto se io ho una macchina sì, funziona bene ma è sempre in officina per carità in garanzia non spendo niente ma a metà del tempo è in officina questa è una disponibilità del, del, del prodotto cioè la percentuale di tempo per cui il prodotto non è in riparazione che è legata non solo alla frequenza di guasti ovviamente ma anche tempo, dal tempo di riparazione Allora, tutto questo per quanto riguarda i prodotti. Per quanto riguarda il servizio, da eh, un lato è più complicato perché i servizi sono 12.000 diversi e, e chi di voi ha scelto di fare l'avventamento dei servizi dato nel corso di Franceschini molto più approfondimento su questi aspetti. D'altra parte lo possiamo riplificare in modo più semplice perché se è un servizio che deve essere erogato in continuità. La, affidabilità la di quel servizio non è altro che la percentuale di tempo, oppure la possiamo esprimere come probabilità, probabilità per cui io vado a il servizio e questo in questo momento funziona. Se è un servizio che viene dato in utilità, questa probabilità coincide con la percentuale di tempo rispetto al mese, all'anno, al all semestre, in cui il servizio sta funzionando oppure non sta funzionando per qualche motivo. Soddisfa le sue funzionalità, cioè rispetto ovviamente a quanto, a quanto ti è stato promesso. Che è un po' strano perché se ci pensiamo, molti servizi online non ci promettono nulla, Sono tantissimi bei servizi online che eh, non pagano. Non paghi, non firmi un contratto, non ti impegni nulla, loro non si impegnano nulla. Quindi questi problemi qua eh, in realtà non li avrebbero, no? perché se anche non funziona, anche ti lamenti? tanto non l'avevi pagato, non ti avevo promesso niente. Poi in realtà, chi ora richiede questi servizi, eh, certo le app mobili, eh, i siti web, eccetera, eh, cerca di renderli disponibili, quindi con alta affidabilità, non tanto per ragioni contrattuali, ma per ragioni l'immagine, l'erogazione del servizio, eccetera, più ragioni interne, no? che però esulano da questo processo. E poi c'è il terzo livello di qualità, che è quello percepito dal cliente anche non oggettivamente. Cioè, la conformità si dice, nel momento in cui lo vendo funziona? Sì. L'affidabilità mi dice, questo funzionare, che nel momento in cui l'ho venduto funzionava, è la proprietà che perdura nel tempo? Continua a funzionare dopo che l'ho venduto? O mentre lo sto erogando? Sì, sì per quanto tempo, sì con quale frequenza. Però in entrambi i casi è in qualche modo la prima la conformità a tempo zero e la seconda è la conformità nel tempo, sempre rispetto a quanto è stato dichiarato per il prodotto il che può essere totalmente slegato dalla percezione che ha il cliente la soddisfazione dell'utente nel eh, prodotto o nel servizio magari tecnicamente dice che va bene eh, se tu vai, a in, vai in stazione e chiedi ai pendolari se i treni funzionano bene ti insegnano sicuramente parolacce nuove e ogni volta che vai se invece chiedi, vai a prendere le statistiche ufficiali di Trenitalia ti dicono che loro sono perfettamente nei marchi. Perché hanno definito degli indicatori, lì c'è gente ovviamente seria, definito degli indicatori che tenendo conto, facendo la media, la somma dei ritardi, anche dei treni 2 di notte non viaggia nessuno, però la media la tengono bassa, quindi se la mattina arrivano in ritardo fa lo stesso perché da qualche altra parte eh, c'è qualche cosa che invece sta arrivando puntuale e la media è inferiore a quella che dichiarava. E eh, vabbè, però e quindi le penali non, non vengono poi applicate in molti casi, nonostante ci sia una percezione dal punto di vista degli utenti molto diversa. Allora, Questo è chiaro che nella, nella società attuale è un problema perché tu hai un'immagine di una società completamente diversa. Spero. Magari c'è anche qualcuno convinto che il servizio funzioni bene perché tutti gli indicatori verdi, no? tutti gli indicatori a posto. Ma perché si lamenta? Tutto a posto, cioè, Capito. C'è stata una volta, c'erano mille persone che abbiamo abbandonato in mezzo alla neve, in mezzo a un campo, però non mi sposta abbastanza l'indicatore da dovermi preoccupare. Quindi questi indicatori statistici sono sempre da, da prendere in questo modo. Allora questa soddisfazione degli utenti la posso anche qui acquisire, questo è molto difficile e costosa da acquisire, perché non la misuro. No. Sul campo, la, eh, queste misure di affidabilità le posso usare dal servizio di assistenza, se i miei utenti usano l'assistenza la ufficiale, quindi mi arrivano informazioni. Poi invece devo andare agli utenti a avere informazioni, quindi ogni tanto so, gli mando il sondaggio, gli prometto due caramelle se rispondo alla domanda del sondaggio, metto qualche cosa nell'app che mi permette di capire se lui lo sta usando o non lo sta usando, se lo già installato dopo due giorni, eh, se sbatte il telefono così forte tutte le volte che apro l'app o cose di questo genere l'app delle macchinette del caffè mi ha appena suonato un euro stamattina e quindi non sono molto soddisfatto eh, però non so come dirglielo quindi loro non lo sapranno, saranno contenti no? vedono addirittura che magari quest'anno questo, questo mese abbiamo guadagnato un euro in più e, questa è molto complessa complessa è il discorso del timelist cioè è anche riesce a avere risultati di indagini utenti sempre dopo parecchio tempo, parliamo di mesi solito, da quando lancio una campagna di indagine con i dati di analisi eccetera eh, e, e quasi sempre sono su scale qualitative però è sicuramente una dimensione della, della soddisfazione della, della qualità, una qualità percepita. E poi ci sono andiamo avanti, ci sono i, i KPI di servizio il allora, servizio è il terzo pilastro dei nostri KPI ricordiamolo è dove si confronta un output con un input allora la cosa più semplice cioè abbiamo un po' come il terzo punto perfect orders cioè l'output che ho fornito corrisponde all'input che avevo ricevuto cioè mi hanno chiesto una matita io gli ho detto una gomma o gli ho fine, eh, effettivamente una matita qual è il numero o la percentuale di ordini di richieste di ingresso che viene evasa in modo perfetto in modo totalmente attinente alla richiesta e qui c'è la leggera differenza rispetto alla qualità, nella qualità vado a vedere se questa gomma è perfetta, è fatta bene nel servizio vado a vedere se questa gomma è esattamente quella che avevo ordinato perché magari è perfetta ma tu vi è ordinato un'altra cosa qui chiaramente sto semplificando molto ma per banalizzare non per capire il concetto ehm, quindi tu hai ordinato qualche cosa ciò che ti arriva nella tipologia, nelle quantità, nei tempi corrisponde con le richieste che hai specificato nell'ordine o che avevamo concordato in qualche modo. Quindi la differenza è che nel, nel perfect order di servizio vado a vedere anche cosa c'era scritto nella richiesta o in che cosa comportava la richiesta, mentre invece nel, quando parlavamo qua di conformità andiamo a guardare semplicemente il prodotto rispetto alla sua descrizione. Perché io potrei anche avere un prodotto senza avere nessun ordine di produzione, produco per, per stoccare, per mettere in magazzino indipendente la bontà di un prodotto rispetto al fatto che sia stato richiesto da me, da te, da qualcun altro invece la consegna è andata la consegna no e quindi vado a confrontare dal punto di vista degli attributi del, dell'input e degli attributi dell'output poi ci sono sempre in un servizio conta sempre la tempistica ad esempio il tempo di risposta il tempo di risposta è il tempo tra l'arrivo della richiesta e la, il soddisfacimento di quella richiesta. Quindi tra quando arriva la richiesta, da quando comincio a prendere in carico la richiesta fino a quando produco l'output e quindi questa richiesta in qualche modo esce dal mio sistema. E questo si misura in tempo il tempo trascorso non è tempo di lavoro okay? non è tempo per cui le risorse sono impiegate sicuramente l'impiego di risorse sarà maggiore o uguale al tempo trascorso ma il tempo trascorso comprende anche le pause no? le pause per cui un prodotto è arrivato fino a lì può deve aspettare qualche cos'altro quindi non può andare avanti non può essere lavorato fino a quando non succede qualche altro evento e poi può ripartire Altrimenti, può essere una macchina si libera oppure un'informazione che non cala arriva, eccetera. Questo è il tempo eh, di risposta, in cui ha una richiesta che arriva in ingresso al processo, quanto risponde? In realtà, dal punto di vista del cliente, eh, questo, il tempo effettivo tende a essere maggiore, il tempo percepito effettivo tende ad essere maggiore perché c'è un tempo, tempo di linea, tempo iniziale, tra quando il cliente scrive la richiesta e quando la richiesta arriva al processo. Viene presa in carico per essere eseguita perché magari ci sono tante richieste e la tua rimane in coda. Quindi tu hai fatto la domanda, ma quella domanda è rimasta, passiamo in cartaceo: è rimasta su una pila di fogli e non è ancora in servizio, non c'è ancora nessuno che ci sta lavorando, è semplicemente in coda in attesa di essere risposta. No? Io mi sento molto colpevole di questo quando voi mi mandate le mail di cui io magari ci metto 10 minuti a rispondere, ma rispondo tre settimane dopo. No? Allora io so che tutti sono molto preoccupati per la mia salute, sarà morto che non mi risponde, vi eh, rassicuro, ma nello stesso tempo, questo è un esempio estremo ma banale per capire la differenza tra response time e il tempo che ci, ci impiego io a rispondere alla mail e il tempo speso per rispetto al, al tempo che passa da quando la mail è stata inviata a quando viene effettivamente aperta o guardata e per, ovviamente per il cliente la somma dei due che conta il tempo di attesa e il tempo di servizio possiamo chiamarli così o tempo di risposta o di servizio eh, ovviamente questi tempi quando li misuro? Eh, se li misuro a 3 di notte è facile che non ci sia molta richiesta e quindi le poche richieste che arrivano vengono soddisfatte immediatamente Se faccio, quindi avranno un andamento molto variabile in funzione, soprattutto il lead time, eh, il tempo di attesa, di accordamento, molto variabile in funzione del carico di richieste, del volume di ingresso. Però attenzione che se facciamo una media stiamo andando a fare la media del pollo in cui eh, il, le grosse code in, in poco magari c'è un sovraffollamento un in, in un'ora, in due ore della giornata e per il resto delle 22 ore delle 24 della giornata non c'è un strumento. allora se fai la media del tempo di, di lead sarà quasi sempre zero quindi tu in realtà misuri in media un tempo di lead che è un decimo, 2 su 24 di quello effettivamente percepito dai clienti nelle ore di picco allora rischi di illudarti che tutto va bene, poi in realtà in quelle ore che sono quelle in cui hai ai clienti interessa avere il servizio, gli stai trattando malissimo. Siamo sì, ma come? Un tempo di di 5 minuti, no, non è di 5, è di 50. Ma come? Alle 2 di notte? No, non è di notte. È alle 10 del mattino, quando tutti vi chiedono, eh, hai questo tempo di attesa. E ovviamente non è che puoi dare la colpa ai clienti, eh, ma non, non dovete venire più a quell'ora, però vengono a quell'ora lì perché sì, punto. Eh? Sei tu che devi organizzarti in modo da poter offrire il servizio magari dimensionando i servizi in modo che in quelle ore tu riesca a smaltire più richieste e in altre ore magari meno. Quindi bisogna fare attenzione, noi interessano dei dati sintetici aggregati ma dobbiamo aggregarli nel modo giusto, non aggregare il giorno con la notte. Eh? Perché altrimenti, fai la media, viene fuori per l'Italia che dice che i treni sono puliti in orario e non follati. Um. E questo è un tempo assoluto, ma in realtà, oh, quello che ci diceva anche la, la signora di, di, di Intesa San Paolo, eh, ci sono dei tempi che l'utente si attende, lo sai già, sai già che quando fai una richiesta che so, per un mutuo la risposta non ce l'avrai più di prima di due settimane. Quindi è vero che c'è un tempo di servizio, un tempo di lead eh, che hanno quel valore, però è normale. fa parte del servizio, no? fa parte degli accordi. Il problema nasce nell'andare a misurare quello che è il tempo di attesa, o oh, qui parlo del tempo di lead, potrebbe essere il tempo di servizio uguale, il tempo di attesa effettivo rispetto al tempo di attesa nominale. Ok, ti ho detto torna tra due ore, tu torna dopo due ore e devi ancora aspettare tra quarti d'ora. E eh, bene. Fai, facevi prima dirmi torna tra due ore e tre quarti e poi tra tre ore e io ero più contento sarei stato più contento quindi il conto è il ritardo assoluto, il tempo assoluto impiegato il tempo di lead è sempre male perché eh, c'è una richiesta lì pronta e non la stiamo servendo però è inevitabile il tempo di servizio è quello che è la lavorazione, qui c'è ma la cosa più importante spesso più importante è il mantenimento degli standard di questo tempo con l'utente ha un certo accordo, devi dire dopo due giorni lavorativi avrai questa risposta e devi averla, non devo diventare quattro. Quindi questo scartamento, sfasamento dei tempi effettivi rispetto ai tempi nominali. Mm. Poi tanti fanfitti di niente, non dichiarano tempo nominale, sono sempre conto, no? però se noi lavoreremo per obiettivi dovremmo porci questa, eh, questa domanda. E questo lo si può misurare sempre per giocare con KPI in modi diversi. Ad esempio, posso avere qual è lo scartamento medio di questo ritardo sapendo che la media nasconde i picchi, nasconde gli estremi, quindi okay? allora andiamo a vedere il massimo. Oppure semplicemente mettiamo una soglia. Molto spesso mi conviene dire: Va bene, se questo scartamento è inferiore a bene lo stiamo facendo, mezz'ora non lo conto se è superiore a mezz'ora allora lo conto uno. Dico che una volta è successo che avevo uno scattamento eccessivo e quindi conto quante volte ho avuto uno scattamento eccessivo quindi anziché fare la media dei tempi o il massimo dei tempi eh, la media è troppo generosa sui valori bassi, il massimo è troppo invece ingeneroso, perché ne basta uno per rovinarti tutto, va a vedere è la distribuzione, no? in questa distribuzione statistica qual è la percentuale che supera una certa soglia, che ritengo accettabile. E poi vado, vado dentro. Quindi sono modi diversi, noi prima abbiamo il concetto in testa, voglio andare a misurare sta roba, mi interessa capire qua perché se va male il lo rischio di perdere clienti o perdere soldi o perdere efficienza. E poi da lì poi capisco in quale modo definire un indicatore che esprima al meglio quel valore. Ehm, la timeliness, quindi la, il fatto di mantenere il tempo. Non ho tradurrei che la tempestività che sarebbe la traduzione letterale, ma semplicemente la capacità di mantenere i tempi e poi c'è un altro componente di servizio, purtroppo, dico purtroppo perché è sempre un casino, che è la flessibilità. Eh, servizio, quindi confronto tra input e output. Allora, mi arriva una richiesta in input e tu cominci a lavorarla e produci qualcosa in output. Ma cosa succede se nel tempo di servizio la richiesta cambia, dovesse cambiare? istantaneo non può cambiare ma eh, in molti altri casi ho fatto un ordine lo devo modificare lo devo annullare lo devo aggiungere qualcosa lo devo togliere qualche cos'altro devo modificare un indirizzo o oh, questo perché il cliente vuole così o perché è successo qualcosa cioè perché magari quell'oggetto che tu pensavi avere disponibile in realtà non c'è disponibile i tempi di consegna saranno più lunghi e allora cosa faccio? Ho ritardo la consegna divido la spedizione in due contatto il cliente per capire se vuole cambiare quel prodotto con un altro che secondo te è suo modo equivalente gli propone un cambiamento, gli anche una cancellazione dell'elemento dall'ordine ci cioè, sono tante cose che possono succedere a una richiesta una volta che questa è stata lanciata allora in qualche modo il processo deve adeguarsi a questo deve o può adeguarsi allora innanzitutto devo capire qual è L'entità della flessibilità richiesta, cioè quante volte capita che devo modificare qualcosa, perché questo ovviamente deve essere gestito all'interno del processo, ha un costo di gestione, quindi devo capire anche quanto è frequente. Spesso l'anomalia viene gestita con un impegno di risorse umane maggiore, cioè bisogna fare delle modifiche a mano rispetto magari a un flusso che va avanti da solo, no, in modo gestito, buona parte del sistema informativo e qual è il valore coinvolto di queste, di queste variazioni e io aggiungerei anche qual è la quantità di possibilità che io concedo cioè, potrei avere un sistema che mi dice guarda fino a quando l'ordine non viene spedito lo puoi modificare e qualcun altro invece mi dice no, l'hai piazzato, l'hai confermato non ho più più modificato no? al limite ti arrivano le cose, le trovano indietro ti fanno impossare. Quindi, un trade-off tra la flessibilità offerta e la, il costo di questa e eh, i volumi no? che sono, ehm, eh, che sono come dire, coinvolti da questa flessibilità. Eh, faccio un esempio su un servizio, ad esempio sui piani di studio. Allora, nel momento in cui uno prepara un piano di studio per un corso universitario, cosa ti faccio? Ti metto tante scelte possibili e poi ti arrangi e scegli tutto quello che vuoi, oppure ti metto una cosa più rigida e poi tu mi fai le richieste individuali di modifica. No, perché nel primo caso ho un servizio che già è, che è più complicato, mi costa di più fare un'offerta più articolata, ma poi di fatto è il servizio. Nel secondo caso ho un'offerta più semplice, ma poi devo gestire manualmente le variazioni che intervengono. Ah io quello là non sono frequentato, non sono riuscito, non c'è più l'esame, eh, ho cambiato, sono trasferito, questi crediti li ho già e quindi hai eh, in, un, in un quadro più rigido, in un'offerta di prodotti più rigido deve avere una maggiore flessibilità poi per gestire le variazioni. Quindi anche nei servizi devi capire ehm, se pensate agli operatori mobili, no? gli ultimi che sono usciti, con una data questa quest estate sono usciti tutti, no? con dei piani che hanno una flessibilità nulla, vero? Il piano è questo, lo vuoi? Sì, costa poco, ma è quello, non puoi cambiare niente. Rispetto agli altri operatori tradizionali, dove invece ci servono tre maschere e due lauree per riuscire a capire quali sono tutte le opzioni possibili e come combinarle. Allora, da un lato hai una flessibilità bassissima, e qui i tipi di indicatori sono tutti a zero, non puoi fare niente non gestire di e dall'altra parte invece una flessibilità molto alta e quindi hai un continuo gestire di variazioni da un lato, dall'altro, dal la operatore e dal cliente. Sono modelli diversi chiaramente. È chiaro che se io mi organizzo per gestire flessibilità, devo poi valutare quanta ne sto effettivamente erogando, oppure se, se, se, se i miei clienti la stanno usando oppure no. Allora, questi sono tutti... Elementi del nostro processo che possiamo andare a misurare, decidere di misurare, quasi sempre, appunto, andando a prendere la misura in un punto, quante volte sono passati di qua, in che istante di tempo sono passati di qua, qual era il valore, qual era il costo, qual era ehm, la quantità di beni o di servizio che è stato utilizzato in materia prima in questa operazione. Misure dirette all'interno del processo quindi io mi immagino il mio token che gira nel processo e a un certo punto il token dice vabbè adesso qua misuro, sono passato di qui una volta alle ore 15.45 e il valore dell'ordine con cui sono passato qua era 17 euro e questi dati li salvo sono misure no, elementari, misure dirette quindi per ciascuna di queste misure dobbiamo immaginarci nel nostro processo in che punto viene presa e esattamente di cosa viene preso, che cosa viene misurato. Poi sulla base di queste facciamo, creo, definiamo questi indicatori che come vedete sono la differenza, il rapporto tra misure dirette o a loro volta i rapporti tra misure indirette perché eh, sono cose più complesse che mettiamo insieme. E queste, eh, tutte, tra tutte le possibili combinazioni di misure che posso prendere. Quali sono quelli più importanti? Perché adesso non mi metto a... se io faccio tutte le, le combinazioni di indicatori per tutti i possibili elementi, dare un processo anche semplice, me ne vengono fuori 500. Ma di questi 500 ci sono alcuni che sono più importanti e altri meno. È chiaro che il problema è che più importanti o meno importanti dipende da chi li osserva. Dipende dallo stakeholder. Quindi in realtà gli indicatori, i TPI più importanti per il manager sono diversi da quelli per il cliente. Cioè clienti cliente l'indicatore di efficienza, fino, fin tanto che non si riflette sul costo, non interessa. Interessa sicuramente la qualità, la conformità, l'affidabilità, la, eccetera. Mentre invece a un manager magari interessano di più gli indicatori di efficienza perché deve ottimizzare l'uso delle risorse, oppure quelli di, di, di, eh, anche di servizio dal punto di vista del tempo, no? del tempo impiegato. Quindi quando lui dice i KPI più importanti, dal punto di vista di chi deve essere la domanda? Se non so da che punto di vista osservo il, il, il processo, beh, sono tutti ugualmente importanti, sono tutte misure che posso prendere. Però ciascuno avrà in mano una patata bollente diversa da ciascun altro e ciascuno vede nel processo, questo poi significa che è stakeholder, eh, alcuni aspetti che lo interessano principalmente, lo toccano principalmente. Quindi in qualche modo eh, i KPI dipendono dal processo e dallo stakeholder. Dato un processo, dato uno stakeholder di quel processo, possiamo immaginarci o studiare quali sono i KPI più rilevanti dal punto di vista della qualità, del servizio e dell'efficienza. Ehm, qui appunto c'è un, un esempio no, di alcune combinazioni tra KPI di costo, di qualità di servizio per quanto riguarda figure diverse di determinato processo, no? dove vediamo appunto che prendiamo il cliente finale, no? il customer, eh, è interessato al prezzo, è interessato al costo no? o al tempo necessario per avere un certo prodotto, quindi quanto tempo si deve investire, quanto tempo deve aspettare dal punto di vista della qualità, dell interessa la conformità rispetto al servizio, l'affidabilità, la soddisfazione, queste sono le misure del tuo cliente. No? Lato operatorio, cioè colui che deve erogare il prodotto, ha una visione completamente diversa. Quanto tempo ci metto io? Quanto tempo ci vuole per avere le informazioni dal cliente? Quanto tempo libero c'è mi rimane ancora? Quali sono le conformità interne? Quindi, le volte in cui mi arriva un ordine incompleto oppure delle materie prime non, non corrette, eccetera, eccetera, no? soddisfazione dell'operatore stesso, eh? che anche l'operatore operatori, alla fine sono eh, stakeholder di cui possiamo misurare la, la soddisfazione, e così via. Mm? Il fatto che lui si sì, usa un sistema, ma è lentissimo, non va avanti, quindi lui si arrabbia 10 volte al giorno e lo, lo rallenta, mm? che magari la velocità del sistema informativo interno non c'entra nulla con la velocità del sistema. Formativo esterno per gli ordini. Quindi sono punti di vista radicalmente diversi perché semplicemente ci si mette dalla, dal lato diverso del tavolo, della barriera. E di tutte queste eh, variabili, ricordiamoci sempre che ha senso, non ha mai senso un valore assoluto, ma neanche una percentuale che già di per sé è un valore relativo, se non specifichiamo qual è la sua, la volta scorsa l'abbiamo chiamata interpretazione, c'è cioè un valore di confronto. Uh, conformità pari al 95% cosa mi dice? Nulla. Io dovrei aver definito un valore di confronto, che può essere un obiettivo, può essere un benchmark del, citato la settimana scorsa, no? del de, de, de mercato oppure dei concorrenti, che magari è al 97% o al 98%. Io sono al 95 vuol dire che posso migliorare. Allora l'interpretazione, di un indicatore di solito viene descritta questo modo, eh, fornendo un valore obiettivo, ottimale, realistico, però, non metterò mai il 100% dirò magari l'ottimale, sarebbe il 98%. È chiaro che se fosse il 99% sono ancora più contento, però non me lo pongo come obiettivo. E poi dei valori accettabili, o almeno un valore accettabile. Tipo, ok, il mio obiettivo sarebbe 98% ma sarei contento se fosse super il 96. Oggi sono a 95, perché un conto a dire anche qua, l'obiettivo è 98, io sono a 95, quanto sono lontano? Quanto è grave? L'obiettivo è 98 io la ritengo accettabile il 97,5 o la ritengo accettabile il 96? Questo lo deciderò io, c'è alcuni indicatori su cui magari voglio spaccare più il capello e quindi voglio proprio arrivare all'obiettivo, altri Essendo un obiettivo non è un on-off, raggiunto o non raggiunto, è qualcosa a cui tendere, a cui tendo gradualmente. Quindi devo capire quanto sono distante. Quindi magari sono in una fascia di accettabilità e cerco di migliorare. Oppure magari sono fuori dalla fascia di accettabilità e allora devo intervenire subito. Anche in modo drastico, perché c'è qualcosa che non va. Quindi sempre. Adesso poi avremo uno schema in cui descriveremo i KPI, ma ci sarà una colonna che si chiama interpretazione, in cui dovremo proprio dire quando è che questo valore lo considero ottimo e quando invece lo considero accettabile. Poi più ce n'è meglio è per tutti, ma non serve a nulla dire il più grande possibile o il più piccolo possibile per un indicatore, no? Non ci dà informazioni. Um, quindi per definire i KPI alla fine cosa, cosa, come procediamo, molto rapidamente perché poi è un processo banale questo scegliamo quali processi vogliamo osservare, la P di KPI si significa process e quindi è un'attività che si fa processo per processo e per, un, per ciascun processo dobbiamo definire nel modo che riteniamo più pertinente alle necessità degli stakeholder questi KPI. Questi KPI li definiamo attraverso eh, ovviamente all'interno di queste categorie generali ci serviranno come supporto per quelli di efficienza e di qualità del servizio, quindi diciamo praticamente noi io riprendo questa mappa e ragiono su questo processo, allora vediamo un po' se ci sono indicatori di qualità che abbiano senso che siano utili per questo processo e questo stakeholder questa mappa che abbiamo visto ci aiuta essenzialmente in questa ricerca non ci dice che per ogni tipo di indicatore devi, devi trovare la formuletta di trovare un indicatore per ogni tipo di, di, di, di KPI no? ti dà una guida nella tipologia di KPI, KPI che puoi definire e poi una volta definito ci diamo un modo strutturato di esprimerlo anche qua anziché scrivere tante parole facciamo uno schermino, una tabella in cui raccogliamo le informazioni essenziali che ci servono per capire quel, che, che indicatore stiamo definendo. Allora questi sono i campi di questa tabella che poi voi troverete domani in laboratorio. C'è anche un, un file Excel che è questo, che è già precompilato con i campi di questa tabella. che sono essenzialmente questi. Quindi quando noi definiamo un KPI significa riempire una riga di quella tabellina. Con che cosa? Nome. Vabbè, diamo un nome al KPI, sempre. Certo, nome, un simbolo, anche un, eh, un indicatore breve per poterlo riferire. No? Categoria. La categoria è una delle categorie di quel diagramma. Fatemi prendere il testo di domani così lo vediamo subito. No, no, per le scatole. Di questo diagramma qua. Quindi io sto definendo un KPI di efficienza, in particolare di utilizzo del tempo. Ok, hai visto un KPI qua, oppure hai visto un KPI qua. e questo lo indico in questa colonna categoria l'obiettivo è, a parole cosa voglio misurare, perché lo voglio misurare, che cosa mi serve l'obiettivo di un KPI non è il riassunto di che cosa fa, quello lo posso vedere dopo ma perché ho scelto quello? valuta la bontà della, del processo di consegna. Poi dopo dico come lo misuro. L'obiettivo è eh, qual è l'informazione vera, utile, che salta fuori da quel numero. Perché quel numero mi serve e non me ne serve un altro. E poi c'è la parte di definizione. Eh, formale. Allora, vuol dire che alla fine dobbiamo andare a un numero e questo numero sarà composto sicuramente da una formula che dice numero di ore lavorate diviso il numero di prodotti erogati cioè, o di servizi o di nuovi clienti. C'è una formula. Questa formula ha unità di misura. No, prodotto su cliente euro all'ora chilogrammi di petrolio a prodotto e ha una scala di riferimento quindi scala dei rapporti scala ordinale, scala nominale scala assoluta poi ehm... verificare finale, eh, intervallo, la porta e su le 5 scale che abbiamo visto le scorsa. Quindi sulla base dei valori che vengono inseriti in questa formula questo numero su quale scala si scrive. E poi una procedura di misurazione. Cioè come lo misura? Attraverso il sondaggio. Attraverso, andando a leggere i dati che ho comunque nel modulo concettuale, andando a intervistare gli operatori, facendo una misurazione aggiuntiva, alla fine del prodotto aggiungo un'azione nell'activity nel diagram. Quindi, la procedura di misurazione mi dice in, in riassunto in surto, cosa voglio fare. Quindi, questa la possiamo vedere un po' come la descrizione a parole nella forma. Cioè, il goal mi dice perché ti serve e la procedura di misurazione è come fai a ottenerlo. In modo molto breve. Poi qua c'è la descrizione della formula che più dettagliata. E da ultimo ovviamente parlo dell'interpretazione inter che mi dice come interpretare il numero rimanente. L'indicatore è 1, un numero, poi un altro indicatore mi darà un altro numero e così via. Specificando appunto il valore di riferimento ottimale e il valore di riferimento accettabile. Per arrivare a un numero dobbiamo sempre ricordarci che questa formula dovrà per forza contenere dei, degli operatori aggregati. Se devo fare una somma, devo fare una media, devo fare una mediana, devo fare una moda, devo fare un conteggio, devo fare un rapporto tra conteggio. Perché alla fine devo arrivare a un numero. Ok? Quindi io posso avere magari una misura fatta sul singolo prodotto. Costo del prodotto fratto ore lavorate. Efficienza. Ma poi così facendo avrei un numerino per ogni prodotto. Questi numerini come li metto insieme? Okay, perché tante volte uno pensa alla singola misura ma si dimentica di pensare come mettere insieme le misure di un mese quindi qui dentro deve essere sempre anche l'operatore di aggregazione che passa dalle singole misure prese secondo la procedura di misura a una misura più sintetica un numero solo poi quando faremo gli esempi lo vedremo e poi non dobbiamo dimenticarci di pensare che questi dati che noi usiamo nella formula e cui faremo i KPI da qualche parte li devo prendere devo essere sicuro di averli dove li ho i dati? o li prendo dal processo o li prendo dal modello concettuale o nel processo metto dei punti in cui magari dico qui vado a misurare il tempo, qui vado a misurare l'intervallo misuro l'intervallo di tempo da questa azione a quest'altra azione, conta il numero di volte che questa azione è stata eseguita oppure nel modello concettuale, la somma dell'attributo dalle tali della classe prodotto se non avessi nel processo attuale o nel modello concettuale attuale le informazioni che mi servono per calcolare questo KPI le devo aggiungere. Vado a modificare, ancora arricchire o il modello concettuale o il processo in modo da avere la fonte dei dati che userò per calcolare il KPI, che erano dati che a livello operativo non ci servivano, ma a livello manageriale ci accorgiamo che è interessante finire traccia. E allora andiamo a modificare, aggiungere, arricchire il processo e o il modello concettuale con le informazioni che ci servono giovedì dobbiamo ancora approfondire un pochino sia la parte dell'aggregazione che la parte della, eh, del dimensionamento ma già domani in laboratorio cominceremo a progettare su ogni questione